Sindaco, chiaramente eh, siamo in tempi di bilanci non solo di carattere economico ma anche e soprattutto di bilanci d'attività. Il 2018 ormai sta per andare via. Eh, che ne pensi di quest'anno trascorso a capo dell'amministrazione di Salerno? Beh, è stato un anno assolutamente proficuo, faticoso. Dove abbiamo portato a casa una serie di, di provvedimenti importanti che sono, militano a favore dello sviluppo della nostra città. Uh, ultimamente, proprio per uh, tornare agli ultimi giorni, stiamo avendo un successo clamoroso della nostra kermesse Lucida Artista, una nota intuizione del Presidente De Luca, che eh? sta portando in città centinaia di migliaia di persone in un clima di assoluta sicurezza e assoluta tranquillità. Io vorrei Fa notare con qualche scongiuro che fino ad ora, come generalmente è successo, non c'è stato un solo borseggio, un solo taccheggio, nulla, una sicurezza totale con centinaia di migliaia di persone presenti in città. Il sistema di traffico ha funzionato, è chiaro quando c'è un overbooking comunque c'è un minimo di sofferenza, ma diciamo complessivamente è passata l'idea che in città si viene anche con i pullman con i treni e poi ci sono le navette di, di, di distribuzione interna. Ieri sera abbiamo avuto un concerto formidabile di Daniel Loren in piazza Portanova, con 60 professori di orchestra, l'orchestra del Teatro Verdi e il coro del Teatro Verdi, che credo sia stato di una suggestione unica. Oggi, agli aspetti di portare la grande musica alla grande platea dei cittadini, c'è un aspetto di marketing territoriale. Io credo che un visitatore, un viandante che ieri sera era a Salerno, porterà nel cuore il ricordo di una di sensazioni uniche, di emozioni eccezionali in una città piena di luce, di tranquillità e festosa, un un, biglietto, un tagliando eccezionale per il turismo, per il commercio, bed and breakfast straculmi. insomma credo che veramente ci sia uno sforzo eccezionale dell'amministrazione per un nuovo destino della nostra città, un nuovo destino turistico. Per non parlare poi delle grandi opere, il waterfront, eh, quanto si sta realizzando in termini progettuali e in termini fattuali. Noi abbiamo realizzato il primo brano di eh, ripascimento della fascia costiera nella zona orientale della città e si vede, non è una cosa che faremo, sta lì. E quindi se voi immaginate che tutto questo, partendo dall'attuale ripascimento, arriverà fino alla spiaggia di Santa Teresa, già di per sé rimessa in di in ordine credo che sarà un colpo d'occhio formidabile per la nostra città. Abbiamo un sistema di servizi sociali eccezionali, quest'anno abbiamo inaugurato un'altra altro asilo nido e con questo mi pare che siamo a nove. Abbiamo della, dei numeri che fanno invidia alle grandi e tradizionali città più evolute della nostra nazione, intendo quelle dell'Emilia Romagna. Insomma, dico, noi siamo secondi, mi pare a Parma, a Bologna, siamo terzi in classifica. Credo che veramente c'è un lavoro costante di attenzione. Abbiamo implementato il nostro sistema di videosorveglianza con le telecamere sul corso in un'azione combinata con la camera di commercio alla quale va il nostro ringraziamento anche per il contributo di ieri sera al grande concerto sotto l'albero. Eh, saremo credo sulle prime pagine nazionali con un grande concerto di Capodanno, eh, un concerto lei si riferisce a quello in piazza che faremo Max Gazzè e... E, e quello è il Teatro Verdi con la direzione di Daniel Loren. Daniel Oren è una superstar del, della musica riconosciuta in tutti i teatri. ma ha detto anche un'altra cosa che qui ormai c'è un vivaio formidabile di, di artisti eh, ci sono artisti che hanno c'è cioè, Agresta dico un nome uno per tutti c'è l'artista che ha fatto eh, il tenore nell'Attila alla Scala di Milano Insomma ci sono personaggi formidabili che stanno emergendo e tutto questo eh, grazie a un vivaio che si è creato in città con la direzione artistica di Daniel Loren e dal motto ci muove la passione perché su questo ci stiamo muovendo veramente per la passione. Un'ultima considerazione, il presidente De Luca ha sostenuto queste azioni di promozione culturale a 360 gradi in tutta la regione Campania, naturalmente l'ha fatta anche per il comune di Salerno, Insomma, mi sembrerebbe... Per lo meno singolare, se non l'avesse fatto. Bene, ci sono stati alcuni esponenti politici locali che si sono lamentati dei troppi finanziamenti al teatro Verdi da parte del presidente De Luca. A me sembra di sfiorare la demenza, in tutta onestà. Vabbè, comunque, ce ne faremo, ce ne faremo una ragione, e andremo avanti. Un grande sistema di manutenzioni urbane per i quali abbiamo lavorato e che porteranno i loro frutti nel prossimo anno. Si passerà alla manutenzione ordinaria, straordinaria di strade e quant'altro, perché su questo abbiamo lavorato e abbiamo acquisito le disponibilità economiche per portarle a profitto. Credo che questo sarà il tallone che segnerà la nuova, uh, il nuovo anno, insieme alle grandi opere che saranno ultimate, Piazza della Libertà finalmente sarà ultimata, avremo uno stock di parcheggi formidabile e... Quindi credo che un'ulteriore sterzata positiva avrà la nostra città che merita e vanta tanti meriti e merita tanto per lo sforzo eccezionale che il Consiglio Comunale nel suo complesso svolge, per l'azione di vicinanza con la Regione Campania, per una identità sempre più matura che la città ha conquistato e va riconquistando di giorno in giorno nel panorama nazionale. Faremo anche da questo punto di vista un'azione, già si nota un miglioramento perché noi abbiamo riportato gran parte del servizio in Salerno Pulita, credo che nella zona orientale con sofferenza certe, ma diciamo si sta molto lavorando e si sta andando nella direzione giusta. Noi porteremo anche l'attuale sistema dell'altezza urbana comunale all'interno di Salerno Pulita a fine di individuare un interlocutore unico a cui rivolgersi e a cui dare meriti e responsabilità naturalmente. È vero che ci sono dei punti di sofferenza severi, se ho l'importanza la statistica dei, delle contravvenzioni, dei verbali rilevati, lei si stupirebbe. Va detto ai nostri concittadini che devono fare uno sforzo eccezionale per tenere una condotta adeguata alla civiltà contemporanea. La città è sporca in alcuni punti, ci sono dei punti di sofferenza, ma è pur vero che viene sporcata. Io nei miei giri mattutini insieme all'assessore Caramano verifico dei luoghi di accumulo di spazzature, di immondizie indegni di in una, in una città civile, fatta d'opera di alcuni sconsiderati che noi sanzioniamo quando possibile ma ai quali dichiariamo ti guerra. Sindaco, cosa si augura e cosa augura i salernitani per questo anno che sta per arrivare? Gli auguri completi li facciamo il 31, auguro serenità, amicizia, solidarietà. è Una parola che noi perseguiamo con grande determinazione, solidarietà, amicizia, serenità, futuro di lavoro per i più giovani. Oggi in Consiglio Comunale si approveranno vari adempimenti, varie azioni di bilancio, purtroppo vediamo ancora una volta spese che sono sproporzionate ai servizi offerti ai cittadini, Continua questo metodo sciagurato nella gestione dei soldi pubblici, di quei soldi che ricordiamo per essere pubblici sono soldi dei salernitani. Noi faremo una denuncia importante per quanto concerne il patrimonio comunale, gli spazi comunali gestiti in maniera assurda, lanceremo un'operazione a tutela dei beni comuni, mai più spazi comunali dovranno essere gestiti a uso personale di qualcuno, mai più luoghi Pubblici dovranno diventare comitati elettorali o comitati d'affari. Lanceremo un'iniziativa con una commissione apposita fatta da un pool di persone, professionisti e associazioni per approfondire come questi spazi dei cittadini vengono gestiti perché notiamo ancora una volta un metodo scelerato da parte di questa amministrazione. Assessore Caramanno, un anno di sport su Salerno, insomma, anche un anno di eh, assessorato vissuto insomma così molto intensamente. intensamente intensamente perché poi dalle criticità nascono delle risorse anche fisiche oltre che come dire umane proprio dal punto di vista dell'impegno e ti capita che in una situazione che sicuramente dal punto di vista dell'impiantistica uh, dell non è eccezionale riesci a fare tante cose ad avviare tante cose importanti ci abbia tante cose importanti e soprattutto alla fine dell'anno finisce con una serie di progetti che riguardano la rimessa la messa in sesto, la rimessa in sesto di, di, di luoghi importanti per lo sport sanità parlo del Pala Silvestri che ha subito una serie di interventi a catena figli sicuramente delle criticità dell'ultimo campionato però anche queste servono, anche le criticità servono perché poi oggi eh, abbiamo chiuso l'anno deliberando anche eh, l'accensione di un mutuo per la copertura del Pala Silvestri quindi tra l'agibilità Uh, la messa in sesto, la copertura uh, sarà uh, di nuovo un gioiellino, certo non enorme, ma utile e funzionale alla città. Abbiamo deliberato dopo veramente un, un impasse abbastanza lunga, penso bidecennale, uh, della, di rifare la pista del Vestuti. Quindi in attesa del progetto di finanza noi come Assessore dello Sport andiamo avanti. Questo ringrazio la Commissione Sport e il Presidente Naldea hanno lavorato oltre i colleghi di Giunta con l'impianto di illuminazione. E di questi giorni ovviamente la, la notizia che eh, stiamo per uh, mettere mano, scusatemi il termine, alla Rechi. Uh, stiamo lavorando a qualche progetto che riguarda qualche impianto nuovo, anche in sinergia con le, con le società. Mm, al Palato Palatolimieri siamo intervenuti, ma soprattutto stiamo intervenendo nel mondo dello sport. Questo è importante. Abbiamo fatto una serie di manifestazioni eccezionali, alcune. Uh, tre di impatto nazionale che sono pedalando per la città, Salerno Corre e la Strasalerno. Mm, e io rivendico con orgoglio anche quella macchia arancione di pedalando per la città che è diventata virale in tutta Italia, voglio dire, per alcuni giorni è stata una cosa meravigliosa, bellissima, da tutte le iniziative che abbiamo fatto uh, sul lungomare, d'intesa con il CONI, col quale lavoriamo uh, veramente uh, a braccetto, e poi anche tanti esperimenti, uh, ci siamo cimentati nel golf, nel paddle, questo sport che a gran richiesta viene viene chiesto il bis stiamo tentando anche qualcosa per quanto riguarda uh, lo skit ormai è giunto il momento di fare una, una pista di skit a Salerno ci siamo e soprattutto interventi a 360 gradi ovunque uh, voi lo sapete bene, noi facciamo i conti anche con delle finanze abbastanza risicate ma credo che le progettualità di questo ente eh, siano rivolte a una grande apertura verso lo sport e in questa seconda parte del mandato sono sicuro che porteremo a casa risultati importanti. Ecco che, 1900, che 2019 dobbiamo attenderci? Io non ne ho parlato perché aspettavo la domanda, perché poi il 2019 voglio dire, l'anno delle universiadi, l'anno del centenario, è l'anno in cui una serie di cose convergono verso un risultato importante. Allora io credo che eh, se noi saremo oh, bravi a utilizzare questo, questo momento storico per accendere anche come dire, eh, i riflettori sulla necessità di investire nello sport, oltre che di celebrare, l'anno prossimo sarà un anno determinante e definitivo anche per le scelte della, di questa città. Vogliamo fare gli auguri ai lettori del giornale di Salerno.it? Noi facciamo gli auguri ai lettori del giornale di Salerno, facciamo gli auguri a tutta la città. Facciamo lavoro a tutti perché noi siamo una grande città, siamo un grande popolo variegato eh, con le sue complessità, con le sue contraddizioni, ma siamo una città bellissima voglio dire e siamo tutti quanti profondamente innamorati della nostra città, eh, di riffa o di raffa tutti quanti critichiamo ma da qua non ci muoviamo voglio dire, quindi... E, mh, io onestamente rivendico con orgoglio anche l'opportunità che mi è stata data di amministrare questa città perché è un onore eccezionale per un salernitano veramente un grande onore e quindi io dico ai salernitani buon 2019 2019 di salute eh, di affetti, di amori e soprattutto di eh, appartenenza e senso civico questa è una cosa che un po' dovremmo risvegliare il senso civico ecco perché ogni tanto latita perché alcune delle defezioni che poi mh, si notano sono un frutto sì, di qualcosa che non funziona, ma soprattutto della mancanza di senso civico. Sì, è stato convocato a una riunione in sede di Comitato per l'Ordine della Sicurezza, finalizzata appunto a fare il punto su quelli che sono tutti i dispositivi che dovremmo mettere in campo per garantire che il concerto e la festa di Fede Anno possa svolgersi nel migliore dei modi, così come d'altronde abbiamo fatto gli altri anni. Chiaramente. Ci sarà il nuovo prefetto, quindi vorremmo capire anche lì, vorrà rassegnarci indicazioni da parte sua, così come dal nuovo questore, e anche forse capire quelli che sono stati i dispositivi che già negli altri anni abbiamo messo in campo. Sì, in realtà noi sono un po' di anni che ormai dobbiamo predisporre i dispositivi finalizzati ad uh, mitigare le problematiche legate ad eventuali atti terroristici. La sistemazione credo anche quest'anno sarà riproposta del. Cosiddetti beta Fence, cioè queste strutture di gersi con al di sopra degli elementi di protezione, saranno predisposte appunto per garantire protezione a tutta la zona che va dalle poste fino al Teatro Verdi, sia nella direzione Salerno-Vietri che Vietri-Salerno. Predisporremo chiaramente tutti i punti per gli eventuali interventi di soccorso distribuiti così come abbiamo fatto negli altri anni. Ci sarà, credo, anche un'ordinanza relativa all'uso delle bottiglie di vetro, anche questa è un'altra questione che dovremmo diciamo, garantire per evitare che possano esserci problemi, e, mh, augurandoci che il tutto possa svolgersi con la tranquillità e la sicurezza, che fortunatamente fino ad oggi ha caratterizzato l'evento della fine dell'anno a Salerno. Assessore De Maio, in uh, genere fine anno è tempo di bilanci, non solo quelli economici ma anche della propria attività. Come è andato questo 2018? Beh, è stato un anno impegnativo anche perché si sono conclusi e avviati importanti interventi nella nostra città, così sono anche avviati importanti eh, attività che riguardano soltanto la trasformazione urbana ma anche eventi che hanno caratterizzato poi la vita della nostra eh, comunità. Sicuramente... Il ripascimento degli arenili resta uno degli obiettivi e parte già stata avviata, è stato un momento molto bello vedere, ricostruire le spiagge della nostra città. Anche la conclusione di alcuni procedimenti che rallentavano il completamento di opere strategiche come la nostra città sono ormai alle nostre spalle e ci, ci avviamo alla conclusione e si apre soprattutto... La fase del nuovo ospedale della città di Salerno che è stato introdotto nel nuovo piano, è stata diciamo, un'attività avviata dalla regione che noi abbiamo chiaramente condiviso e accolto e quindi c'è la procedura in atto. Sono tutte queste attività che vanno nell'indirizzo di quello che poi è l'idea di città che stiamo costruendo in questi anni e che quindi pensiamo di mantenere nelle nostre prospettive. Quindi il 2019 andremo un po' a raccogliere i frutti di un lavoro fatto indietro nel tempo. Io sono molto fiducioso da questo punto di vista perché abbiamo risolto gli aspetti burocratici legati alla realizzazione di Piazza della Libertà, saremo pronti per l'inaugurazione prossima degli ultimi tre pressi della cittadella giudiziaria, eh, sarà eh, avviato il completamento del sistema di parcheggi nella zona di fronte al, al, alla provincia quindi sono tutte iniziative e infrastrutturazioni che ci daranno l'opportunità di migliorare molto le funzioni della nostra città e anche nel contempo garantire opportunità di rilancio economico, l'avere i posti auto al di sotto di Piazza della Libertà consentirà un rilancio significativo per tutto il nostro centro storico, quindi un bilancio per quanto ci riguarda assolutamente positivo, abbiamo concluso l'adeguamento del piano regolatore, è un altro aspetto fondamentale che ci consente di rilanciare tutte le attività legate alla ricettività turistica, che è uno degli aspetti fondamentali sui quali, sui quali stiamo puntando, e quindi un anno assolutamente favorevole. Colgo anche l'occasione per fare anche gli auguri alla vostra attività imprenditoriale al giornale di Salerno.it, quindi avere un ulteriore organo di formazione che possa contribuire e formare le opinioni dei nostri concittadini, non è che può essere saldata favorevolmente.